Zombie apocalypse Ciao ragazze Ciao a tutti e a tutti Allora, nuovo video che che riccio Anche oggi, sì Dunque, come va? Spero tutto bene Allora, questo è un nuovo video che sto rifacendo Più volte nella stessa giornata di oggi Da quando sono rientrata a casa Da luna E eh, passata E... Eh. Allora, le 2 ho dormito e vabbè, dettagli perché ne avevo proprio bisogno. E nulla, scusate, stavo sistemando un po' il cavalletto. Mentre adesso, tra poco, mangerò. Aspettate un attimo. Sono le 7 e 27, appunto, le 19 e, 27, e quindi ho deciso che finalmente tra poco mangio ma eh, prima di mangiare scusate ma non riesco a capire come costa il telefonino vabbè niente comunque mm, volevo ringraziare The Witch, posizione di bellezza eh, Caterina sarebbe per la crema che eh, sto utilizzando in questo momento che sarebbe questa eh, il pack si sa qual è ma non me lo ricordo comunque questa è la crema in questione che è costata che è costata 18 euro, vedete, ma c'è un prezzo che non so se sia questo il vero prezzo reale, ma perlomeno credo di sì, vedete, 18 euro, sì, si vede, ecco, si, sì, 18 euro. E niente, questa crema mi sta aiutando molto perché ho la pelle, oltre che sensibile, molto secca, secca, secca, e niente... Quindi mh, ci tenevo a ringraziare Caterina mille volte, grazie. E mh, nulla. Comunque, oggi cosa ho fatto di bello? Nulla di che. E, in questi giorni se riesco a fare qualche videoblog, e, non, non è detto che lo faccio sempre fuori casa, perché lo posso fare anche in casa, questi videoblog di polizia, perché video per andare a fare la spesa non so se li farò mai, ma ci provo perché qualche volta li ho fatti ma non lo so, boh, eh, il file a volte non rientrava nel montaggio e cose varie come boh, può boh, vedere e quindi alla fine cosa ho dovuto fare eh, caricarlo, su, esportarlo al computer e poi eh, montarlo per vedere se rientrava nel montaggio solo che alla, fi, eh, alla fine era troppo lungo quindi eh, non sono riuscita a accorciarlo perché al computer sono brava, ma non bravissimo col montaggio. Certe volte sono brava con il montaggio, ma non così a livello grossolano, cioè grossolano, vabbè si sì, a livello molto ehm, non so. Vabbè, adesso non mi ricordo, non so se dire too much. Come si dice eh, non too much? Eh, come dire. Bravissima nel mondo del montaggio, no? Non lo sono quindi. Mh, ho dovuto arrangiarmi un po'. E tuttora mi sto arrangiando nel mondo del montaggio non da Windows Movie Maker ma da eh, Kinemaster o addirittura da iMovie. Per questo motivo, si sì. attendete un attimo, siccome che si sentiva la televisione in sottofondo, ho dovuto evitare. Di, ehm, ho dovuto chiudere la porta e adesso ho staccato un attimo per chiudere la porta, scusatemi ero, sono già qua e, quindi alla fine sì sono riuscita finalmente a capire come montare i video ma non sono così brava da tagliare i video perfetti è vero, si impara sbagliando mano a mano si impara però c'è poco da fare mi voglio più Perfetta è possibile, se non sono perfetta non sono contenta. È vero, ce n'è di tempo per, per, per come si dice? Aiuto. Ce di tempo per perfezionarsi, però se non. Come, sono come i peggiori ragazzi di oggi. io, uh, È vero, ci sono delle cose che le vorrei tutte subito, ma tutte subito non si può ottenere se non c'è pratica e impegno, ragazze. Io me lo dovrei dovrei praticare e poi abbastanza, oltre a impegnarmi praticare, praticare, praticare fare tanta buona pratica nel montaggio e lì non è semplice, non è una passeggiata perché ci perdo delle ore che non so se ne avete idea allora chi fa video come me penso che idea ne abbia come di cosa voglio dire nei video nel, nel montaggio ma eh, chi è dall'altra parte che, non, che fa solo Instagram o TikTok non lo so, forse sì non ne ho idea. Quindi penso che proprio il TikTok lo sappia cos'è il TikTok, cos è il videomontaggio, mentre chi fa solo Instagram magari sa il montaggio delle foto, ma non so se sa il montaggio del, del video. Forse sì, non ne ho idea. Non ve lo voglio neanche chiedere, forse sarete un po' col naso un po' um... sì, col naso un po' storto, ma uh... Non ne ho idea se le Instagram, il blogger o influencer che Dio si voglia eh, sappiano del mondo del montaggio. Comunque sto volando su questo fatto qua, su questo fattore. Eh, sì, ci, chiedevo, ci tenevo pubblicamente a chiedere scusa a Ivana Cruciero Quartuccio perché non ti ho più risposto da quel giorno che io eh, eh, ovviamente ho detto ciao ci vediamo dopo perché adesso sono impegnata ci vediamo perché ho eh, ospiti e terapeuta ospiti non l'ho fatta apposta ma eh, sì lo so lei non è le offesa ci mancherebbe altro che ci offendiamo in due eh, per cose futili comunque volevamo, volevamo fare una, una no come dire sì volevamo fare una collaborazione ma ehm, non c'è stato verso perché poi io ho detto No, per, da, mia, da parte mia non c'è stato verso perché me ne sono dimenticata Tra una cosa e l'altra In casa mia, ospiti e via discorrendo Non ce l'ho fatta a chiamarla perché a dirle sì Ho ci ho pensato e in realtà vorrei fare un make up per ufficio Per ufficio, per lavoro, per lo smart working Cosa che ormai quasi tutti siamo come dire, in smart work dai youtuber all'influencer e via così e via discorrendo appunto quindi non vedo perché non dobbiamo fare un make up ho pensato cosa voglio fare già l'ho anticipato ma forse lo vedrete anche da lei adesso mi metterò d'accordo con diciamo con Ivana Quartuccio Ruggero e niente, ne penserò con lei poi casomai ne parleremo insieme in privato, il da farsi. E sì, lo so, non devo dirla adesso, sta cosa, ma è più forte di me, non ce la faccio mai a svelare, a non svelare cosa si deve fare. È vero, si deve tenere sempre in cantiere ciò che si deve fare in segreto in cantiere. Ma se no, se non, ve lo, se non io non, no, se non riesco a tenere una cosa, perché non, non ve la dovrei dire? Perdonami, Ivana un bacio ti voglio bene e niente e... che dire basta e già sono 7 minuti che registro e non lo so penso che qua chiudo perché allora attendete un secondo sono le 7.35 io adesso vado e ci vediamo e... domani per le pulizie video pulizie Motivational Come si No motivational Come parlo no? Vabbè Video Polizie Motivazionali eh, Nulla Ciao Mettete like Attivate la campanella Iscrivetevi E Commentate Ciao